Egli mi ha vilipeso in tutti i modi e una volta mi ha impedito di concludere un affare per un milione. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci usate torto, non cercheremo di rifarci con la vendetta. Ucciderò. I miei figli e nessuno me lo potrà impedire. Vivo onestamente e godo la mia libertà tratto con tutti ma non mi innamoro mai di nessuno poteva ammazzare la madre! Vale, poteva una di noi! cazzo! poteva ma non l'ha fatto noi non chiameremo la polizia non chiameremo nessuno